Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video Oggi vi spiego come trovare la pietra da forciatore funera del drago antico di livello 10 Minchia che nome lunghissimo Allora il posto dove cercarla è qua sotto È un posto difficilissimo da trovare Ma per fortuna ho fatto due video su come arrivarci Quindi non ci vorrà niente Raggiungete questo posto Avanzate più avanti e lì, proprio lì dove sta il tizio là che sta sorvegliando la statua Lì troverete un baule e all'interno di quel baule troverete la pietra, la forgiatura funerea del livello 10, quindi quella del drago antico. Un altro posto dove cercare questa pietra è qui in, questo, in questa terra dei draghi Quindi qua è semplicissimo da trovare Adesso vi faccio vedere in che punto Bene, siamo arrivati Minchia, qui ci vuole veramente una grande fortuna Per passare questi uccellacci, veramente Io ero a livello 50, adesso sono a livello 200 Prima morivo sempre, ma non capisco questi uccelli del cazzo che non muoiono Minchia Va bene, torniamo a noi Ora basta bestemmiare, basta lanciare Cose offensive sugli uccelli, basta Quindi avanzate da questa parte Tanto adesso velocizzerò il video Per non farvi annoiare Eccoci arrivati, ragazzi. Questo è il posto. E lì, proprio lì c'è la bella pietra del drago antico. Proprio qua in mezzo. Io già l'ho presa. Ho già potenziato al massimo la mia arma preferita. Ultimo posto dove cercare è qui al sacro albero. Tanto sta dopo la neve. È un casino arrivarci qua. Io già avevo capito niente. Comunque, questo è il posto dove cercare. Bene ragazzi, ora potete divertirvi a, ad ammazzare i vostri nemici, avversari e giocare online, perché il video finisce qui. Grazie a tutti per questa visione.